Ciao, sono Totti Costanzo e come promesso nel video precedente oggi ti parlo di come i truffatori possono nascondere i danni della carrozzeria. Danni che intendo io potrebbero essere una vera catastrofe per chi si trova a guidare auto di questo tipo, no? In realtà ti dico che il web è pieno di video sulla carrozzeria, quindi se ti aspetti è un altro video sulla lucidatura delle auto, sulla pigmentazione della vernice, cambia proprio video perché qui perdi solo ed esclusivamente tempo. In questo video ti parlerò di qualcosa che il mondo del web tiene segreto. Primo, come è cambiato il mondo assicurativo e perché alcune cose te le tengono segrete. Secondo, le due categorie di danni alla carrozzeria che il sistema volutamente eh, confondono Terzo, quale categoria di auto danneggiate nella carrozzeria devi evitare come la peste bubonica per salvare te e soprattutto la tua famiglia e i tuoi figli E perché alcuni stati esportano auto incidentate a prezzi incredibili Quinto come distinguere ed evitare le auto che a seguito di un incidente sono diventate delle vere e proprie trappole mortali sesto come fare a farti risarcire se hai comprato un'auto con un difetto di carrozzeria occulto se ti piace i miei video ti suggerisco di iscriverti subito al mio canale per tenerti aggiornato ed aiutarmi a raggiungere ed informare quante più persone nel, nel web in questo mondo. Partiamo subito, dai, diretti col primo argomento. Come è cambiato il mondo assicurativo e perché alcune cose eh, sti furbetti te le tengono segrete. Ti sembra strano, ma il sistema eh, tiene eh, segreto e, e custodisce ciò che ti sto per dire. Questo succede perché eh, per alcuni lobby, alcune lobby l'obiettivo è quello di risparmiare soldi quando devono pagare gli incidenti, ovviamente risparmiare soldi per qualsiasi azienda significa aumentare i soldi che rimangono in cassa no? una delle prime strategie comune a molte aziende in italia sono le deleghe e le convenzioni grazie alle deleghe e alle convenzioni per esempio le compagnie assicurative per esempio ottengono tre vantaggi principali il primo vantaggio Cambiano di fatto il cliente, cioè quando eh, tu che sei l'assicurato, no? cedi per contratto in delega il risarcimento del danno al carrozziere, hai che cosa fatto di fatto, no? Hai cambiato il cliente a chi deve pagare. E questo è un vantaggio perché le assicurazioni avvalendosi dei pariti trattano il danno direttamente con i professionisti del settore, cioè i carrozzieri, no? eh, i carrozzieri hanno ben chiaro i processi burocratici e hanno una visione completa della soluzione del problema. Tu invece che sei davanti a un incidente magari per la prima volta nella tua vita potresti non essere un buon cliente per il sistema. Questo perché, come si dice, potresti pretendere di più, e potresti essere più attento ai processi lavorativi. In poche parole tu potresti costare di più al sistema ok il secondo vantaggio si eliminano le differenze qualitative ok questo succede perché proprio a seguito delle convenzioni tutti gli artigiani che servono a riparare la tua auto perché ricordiamo non c'è solo il carrozziere c'è il meccanico c'è l'auto c'è il tapezziere no e così c'è tutti ma proprio tutti vengono messi in competizione non sulla qualità del lavoro finale ma purtroppo sul prezzo in base alla manodopera oraria quella che riportano ormai i tempari eh, di tutta Italia. No? Quindi non esiste più il migliore carrozziero o il più caro, esistono i convenzionati che sono pagati dal sistema, credimi, quasi allo stesso modo. Terzo vantaggio è la posizione di forza in tutto il territorio nazionale. No? Dopo che tutti eh, gli imprenditori di tutta Italia no, sono stati convenzionati, il sistema può stringere le maglie e ridurre i costi della manodopera. I miei amici artigiani, i meccanici, i carrozzieri, i tapezzieri, gli elettrauti, potrebbero, devo usare il condizionale, essere stritolati come si dice, economicamente da questo sistema Ed è proprio per questo che troppo spesso sono costretti a risparmiare dove, dove possono poi racci, per poter fare quadrare le spese quindi adesso passiamo al secondo argomento quali sono eh, le due categorie di danni alla carrozzeria e perché eh, qualcuno furbescamente li confonde? No? le auto con problemi alla carrozzeria si dividono in due grandi categorie no? la prima categoria è quella delle lievemente danneggiate che non compromettono la sicurezza del mezzo no? la seconda categoria quelle dove l'incidente ha compromesso la rigidità torsionale o flessionale del telaio non, non avere paura di questi termini tecnici ora con calma ti spiego tutto no? prima cominciamo a parlare della prima categoria cioè quelle delle auto lievemente danneggiate che non compromettono la sicurezza io ti dico subito che quando parliamo di graffi alla vernice grandi scolorimenti che non richiedono sostituzioni di pezzi diciamo siamo in ambito di normalità no? mettiamocela in testa, le auto possono essere danneggiate anche quando sono esposte e lucidate nei saloni, il graffio o il bozzetto lo trovi in cancezionario anche perché il cliente si appoggia con i jeans, no? eh, quando pff, ti striscia le borchie del giubbotto, quando l'addetta la polizia passa con l'aspirapolvere, no? quindi eh, eliminiamo eh, questo grande tabù, no? Se trovi il, il graffietto nella tua vettura la verginità della tua auto è ancora intatta okay? Se invece stai comprando una ferrari una lambo una porsche e il venditore ti assicura che la tua vettura è labbata, no? Cioè <ride> completamente vergine e tu la compri per tale allora il valore illibatezza ok cioè è il fatto che non sia stata mai graffiata e riparata può essere un valore economico importante quello che voglio dirti è che eh, tutte queste cose credimi sono banali queste sono cose che trovi presenti in quasi tutti i video di youtube ma se tu ti sei iscritto al mio canale sai che i miei contenuti dicono cose che altri non dicono ok i miei video sono più lunghi perché io devo darti gli strumenti per andare oltre, ok? La carrozzeria non è semplice da capire. La carrozzeria è come espugnare un enorme castello con tante porte, no? Ognuna di queste, queste porte tu la apri, no? eh, entri in una stanza del castello e puoi scoprire delle storie. Terrificanti di, di guerre sanguinose oppure potrebbe portarti tranquillamente in una stanza senza sorpresa aggiunta con la principessa no? <ride> Cioè, quello io voglio dirti che dietro ogni singolo graffio dietro ogni singolo ritocco si può nascondere o una manovra di parcheggio sbagliata hm? Oppure ti può portare dentro una storia tragica in questo caso se vuoi analizzare un'auto hai tre strade da percorrere ok la prima analisi visiva, la seconda analisi cartacea e il terzo analisi con strumenti non distruttivi, okay? Prima, analisi visiva, cioè è quella che tu fai con i tuoi occhi, ok? L'obiettivo è quello di aguzzare la vista e di notare, eh, come si dice in gergo, i possibili difetti, no? eh, Il segno di una grandinata, per esempio, li trovi evidenti nei piani della carrozzeria più... Eh, parallele all'orizzonte, cioè il tetto, il cofano, lo spoilerino posteriore, nei contorni porta vicino al tetto. Questo succede perché eh, ogni singolo cubetto di grandine, mentre precipita, possiede una sua eh, energia proprio cinetica, no? che si trasforma in bozo, in ammaccatura, tanto è più grosso il cubetto e quanto più colpisce la tua carrozzeria in maniera perpendicolare. Ok? Chiaro? Quindi eh, se noti per esempio segni di grandine nelle parti meno esposte come lo spoiler o i contorni porta o i fianchetti devi controllare bene il tetto e il cofano perché molto probabilmente essendo quelli più esposti e giusto alla grandine molto probabilmente sono stati rifatti. In effetti la grandine è uno dei difetti estetici che non compromette né la sicurezza né la rigidità delle lamiere. Anzi, secondo la, te la tecnologia, e ehm, gli studi del dottor Scottex ne aumentano pure le caratteristiche meccaniche, no? <ride> Però la tecnica usata eh, dai furbetti per nascondere i danni alla carrozzeria è quella di fissare prima l'appuntamento e poi fingendo un lavaggio di cortesia farvela trovare bagnata. Eh, ecco, eh, l'acqua sulla carrozzeria rende molto più complicata l'operazione di controllo le carrozzerie vanno analizzate asciutte con la luce del giorno e nelle diverse posizioni sia sotto il sole che all'ombra ok poi continuo a guardare l'auto sia al sole che all'ombra in cerca delle macchie lasciate per esempio dalla resina che cade sugli alberi se la vettura è lucida ha un colore lucido la resina molte volte non è un problema grosso con le benzine specifiche con gli oli naturali come si dice una buona lucidatura dovrebbe andare via però attenzione perché se sei davanti a un colore opaco, questi moderni per esempio, in questo caso certo non puoi lucidarla, eh? è un danno irreparabile. Altro problema eh, facilmente risolvibile quando sei davanti a un usato aziendale, probabilmente proveniente dagli autonoleggi, hai sicuramente la vernice piena di graffi e di aloni circolari provocati dalle spazzole e lavaggi rapidi, soprattutto quelli loro perché non li puliscono mai, li graffiano tutte in questo caso niente paura una lucidatura fatta bene anche se ridurrà lo strato di, di trasparente te la fa diventare nuova poi abbiamo le analisi cartacee se il vecchio se il veicolo che stai comprando ha avuto come si dice in tutta la sua storia un solo proprietario allora con una semplice interrogazione al database assicurativo tu puoi sapere se l'auto con il precedente proprietario ha avuto incidenti sia chiara questa cosa non è proprio lecita eh? perché le agenzie di assicurazione stanno violendo, violando la legge sulla privacy del precedente proprietario assumendosene tutte le responsabilità perché fino a quando non è tua questa cosa tu non la puoi fare okay? questo succede perché chiunque potrebbe collegarsi a un database e indagare sul privato esclusivamente basandosi su un numero di targa. chiaro? potrebbe pure esserci l'analisi del server della casa madre ma come per le assicurazioni potrebbero rifiutarsi di darti informazioni proprio per la privacy infine abbiamo le analisi non distruttive che si possono eseguire con gli strumenti che misurano lo spessore della vernice okay. questi strumenti che vedi in foto che questa volta ti dico dove li puoi trovare li trovi disponibili per poche decine di euro nei siti di e-commerce tipo Aliexpress, Ebay, Amazon eh, non importa tanto il brand, ce ne sono diversi tipi quello che fanno è misurare le tolleranze millesimali eh, e quindi la distanza no? tra il sensore che, che poggi sulla parte verniciata e lo strato di lamiera sottostante è ovvio questo strumento no? funziona perché lo strato di vernice deve avere lo stesso spessore in tutte le parti delle carrozzerie quindi una qualsiasi parte della carrozzeria riparata avrà uno spessore di, mar, di vernice maggiore perché ovviamente è stata riparata e stata riverniciata due volte altro sistema più economico è la famosa calamita no che dovrebbe aderire in tutte le parti della carrozzeria con la stessa forza ovviamente il secondo sistema è molto meno preciso ok anche se è molto meno caro funziona dove ci sono forti spessori per esempio di stucco e non si può applicare sulle carrozzerie di alluminio o di resina, proprio perché non assenderci il ferro dietro un'attacca. Come ti ho detto, il castello, è, la carrozzeria è come un castello segreto. Queste chiavi di lettura ti devono servire per aprire la stanza della principessa, sicuramente no, ma per scoprire se dentro ci si nasconde, come si dice, il mostro a dici teste ed è proprio per questo che adesso ci addentriamo nella seconda categoria di danni quelli che, com che compromettono è giusto, la sicurezza tua e dei tuoi figli e di tutte le persone che ami e, e, che, e che ogni giorno viaggiano su un'auto senza rendersene conto pericolosa la seconda categoria sono le auto fortemente sinistrate che hanno visto incidenti che hanno compromesso la rigidità flessionale e torsionale della tua auto quindi la sicurezza attiva passiva è arrivato il momento di definire la rigidità torsionale e flessionale senza addentrarci negli studi ingegneristici delle strutture meccaniche perché altrimenti vi annoio cerco di essere quanto più semplice possibile ho preparato per voi questa cosa qua no fate uno sforzo immaginate che questa sia la vostra auto vedete i fari, no? le ruote hm? questi siete voi ok le sospensioni delle auto e degli organi di sterzo servono ad assicurare un'aderenza ottimale della vostra auto nelle diverse condizioni di guida. Nelle fasi di movimento dell'automobile lo sterzo e le sospensioni determinano delle forze, e delle forze è giusto, che si scaricano proprio su questo telaio. Come si dice, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria, quindi il telaio reagisce torcendosi, chiaro? e flettendosi in maniera uguale al progetto che è stato fatto dagli, dagli ingegneri no la eh, deformazione torsionale del telaio genera delle rotazioni attorno all'asse longitudinale giusto dell'auto uh, la rigidità invece eh, scusate la rigidità invece è flessionale e invece sono due ok la rigidità flessionale sono quelle questa qua no? questa che praticamente flette l'auto lungo l'asse trasversale e l'altra invece quella che lo fretta lungo l'asse di imbardata ok una superiore rigidezza del telaio ovviamente migliora la tenuta di strada poiché consente ai componenti delle sospensioni un maggior controllo, come si dice, sulla cinematica del veicolo. Cioè, più il telaio è rigido, eh, quindi meno si piega, ok? Più le sospensioni in questo caso lavorano meglio. Quanto sia fondamentale la rigidità di un telaio e la capacità eh, di, di rimanere ferma è evidente nelle auto di Formula 1. Nonostante le potenze in gioco siano grosso modo le stesse, ricordo la prima vettura di Nelson Pichet aveva più di 1000 cavalli, la Brabham con la freccia, no? la differenza di velocità medie e le velocità di percorrenza e le curve sono enormemente cambiate, okay? questo è dovuto soprattutto all'evoluzione dei telai che sono passati dai vecchi telai in acciaio cromo no, a telai in carbonio, che okay? sono rigidissimi mi dirai ma cosa c'entra la formula 1 con la mia punta usata che voglio comprare per capire perché è fondamentale e di fondamentale importanza questa informazione dobbiamo fare un brevissimo salto nel passato per scoprire come erano fatte le auto ieri e invece come sono fatte oggi quando enzo ferrari era ancora un pilota di auto prima di essere un costruttore di miti da corsa le auto erano costruite con le stesse tecniche utilizzate per le carrozze che oggi si utilizzano su alcuni camion no? esisteva un telaio chiamato anche chassis sul quale venivano montati gli organi di sterzo la sospensione del motore la trasmissione il cambio il motore tutto che okay? la rigidità torsionale flessionale trasversale di imbardata era assicurato da questo diciamo insieme eh, che era unico più l'auto era grande più erano grandi i telai poi esistevano i maestri carrozzieri che applicavano sul telaio le carrozze nelle forme più disparate nelle finiture più diverse vetture bellissime in questa foto vedete per esempio il telaio dell'Austin, vettura inglese che veniva carrozzata da berlina cabriolet addirittura formula ok quando l'auto eh, subiva un incidente la carrozzeria poteva essere smontata tutta e riparata a parte ok se la botta invece aveva compromesso il telaio e la rigidità torsionale e flessionale erano salve, capisci? Cioè, se non le aveva compromesse. Proprio perché la carrozzeria era un elemento distinto e distante dal telaio, chiaro? Quindi se ammancava la carrozzeria e il telaio era intatto. Questa tecnica costruttiva era ovviamente molto cara. Per diminuire i costi si orientarono tutti i costruttori a risparmiare il telaio costruendo delle carrozzerie portanti cioè con funzioni di telaio, per esempio il primo esempio che abbiamo è la Lancia Lambda prodotta nel 1923 e successivamente altri costruttori introdussero altri modelli come il Volkswagen Maggiorino, che fu realizzata nella seconda metà degli anni 30 lo volle Hitler tra il 36 e il 1937, se non erro con l'impiego di scocche semiportanti o si chiamavano così collaboranti cioè che collaboravano alla rigidità del telaio, come succede sempre quando c'è un salto tecnologico, un'intera categoria viene distrutta economicamente. In questo caso è toccata ai carrozzieri, come per esempio per i calzolai, no? Cambiarono per sempre la loro attività, da produttore diventarono riparatori. È incredibile come è ancora radicata nelle persone la convinzione che la carrozzeria di un'auto sia soltanto un problema estetico, quando invece quello che non vedono potrebbe sterminare una famiglia intera. Quando un telaio è danneggiato, e riparato male, le conseguenze sono, primo, una maggiore imprevedibilità del comportamento dinamico, cioè non sai dove vai a finire con la tua auto, diventa imprevedibile. Secondo, una totale imprecisione del, come si dice, è relativo dello sterzo, no? Perché tu sterzi, credi di mettere le ruote dentro la curva e invece l'auto la, fa un po' come gli pare. No? Eh, Ti anticipa la curva o te la ritarda. Inoltre un telaio che è diventato troppo flessibile, o peggio, con flessibilità diverse perché è riparato male accumula come un arco no? l'energia elastica e deformazione e la rilascia successivamente in modo non controllabile sotto forma di eh, si chiamano oscillazioni del telaio, okay? Un esempio è quello della bicicletta, no? un esempio di pericolosità, dove più o meno siamo saliti tutti da piccoli, no? Prova ad immaginare adesso una bicicletta che al posto del manubrio è tutto rigido ne ha metà di ferro, quindi rigido, e l'altra metà di gomma, e per di più c'è il blocco del canotto lento. Quindi, ci saresti tu su questa bicicletta per farti così, una bella corsetta in discesa? Questo è il vero problema che miete vittime sulle strade. Un telaio riparato male riduce il contatto dei pneumatici con la strada e diminuisce la precisione di sterzo. Perché ti dico tutto questo? Perché oggi le auto sono progettate per avere una rigidità torsionale stabilita ed è proprio per questo che qualunque intervento al telaio, se non eseguita regola d'arte, ne compromette pesantemente la sicurezza. Cioè, in definitiva, un telaio riparato male rende l'auto-auto, come si dice, una bara vagante. Okay. Quindi, adesso, come promesso, parliamo del quarto argomento. Perché alcuni stati esportano auto incidentati a prezzi, come si dice, incredibili, no? Infatti, paesi come la Germania, ma ce sono anche tanti altri, le auto che hanno subito incidenti laterali con compromissione con, ehm, con del contorno porto del telaio in genere vengono dichiarate pericolose e rottamate. Purtroppo c'è un mercato fiorente delle vetture rottamate per incidenti gravi. Questo perché succede? Questo succede perché nei paesi d'origine non valgono più niente. Eh, e alcuni di questi 4, 14 vengono acquistati. E rivenduti da gente senza scrupoli approfittando di stati dove non c'è eh, come si dice nessun controllo indovina in quale stato non c'è nessun controllo io ho saputo di gente che ha comprato e ha circolato per anni senza saperlo con vetture riparate con lo stucco e rimontate senza airbag e senza i pretensionatori. ho saputo di persone che hanno comprato auto due in una cioè voglio dirti che qualche truffatore criminale ha tagliato a metà due auto, una incidentata davanti e una incidentata dietro, e di due ne ha fatta una, chiaro? Saldate. Ok? O sapete, l'hai in alluminio chiodati con i rivetti a strappo del ferramento e poi ricoperti di stucco. Quindi adesso hai capito l'importanza della rigidità del telaio, capisci adesso il rischio che corri se non scegli bene il tuo usato? Quindi, adesso passiamo come promesso al quinto argomento come distinguere ed evitare le auto che a seguito di un incidente sono diventate delle vere e proprie trappole mortali ok quindi come si dice dritti al punto qual è il primo controllo da effettuare che ti potrebbe dare diciamo il primo indizio su una vettura fortemente danneggiata hai presente il castello della principessa ogni indizio è una porta che si apre se dopo il primo indizio trovi il secondo e poi il terzo che vanno tutti verso un'unica direzione ok verso la direzione della truffa gira le spalle e scappa se invece gli indizi successivi sventiscono il primo potresti essere davanti un usato come si dice buono ti faccio un esempio così cerco di eh, renderti la cosa più semplice ok il venditore ti dichiara che la vettura non è stata mai incidentata primo Controlla i documenti per verificare che la vettura non sia stata reimmatricolata. Questo fallo perché a seguito di un incidente importante la targa potrebbe anche essere stata rifatta, ok? Ma potrebbe anche essere stata reimmatricolata da targa estera, oppure avrebbe potuto perdere la targa a seguito di un portatarghe fasullo, no? Questi sponsorizzati. Eh, ed essere invece un'auto completamente perfetta. Secondo se la vettura non è mai stata reimmatricolata, controlla la condizione della targa montata, sia l'anteriore che la posteriore, questo fallo eh, perché, essendo una struttura deformabile e non riparabile, perché d'alluminio, la targa ti indica subito. e come ho detto la visina se l'auto ha subito un sinistro oppure no già nel piazzale lo puoi vedere non sei ancora arrivato vicino puoi vedere terzo apri lo sportello e osserva bene i contorni porta e le scalette che non devono evidenziare segni di ribattitura o stucco quarto Controlla i proiettori anteriori e posteriori devono essere della stessa marca non devono essere danneggiati e negli attacchi interni devono essere perfettamente integri quinto Apre il cofano interiore e verifica i longheroni, devono essere simmetrici con la verniciatura e la colla originale. Sesto, osserva i supporti del motore, se ne noti qualcuno che magari è più nuovo, indaga. Settimo, eh, osserva lo stato per esempio del radiatore e del liquido di raffreddamento o del climatizzatore, devono essere usati come tutto il resto delle auto, se sono nuovi, indaga. Ottavo, Osserva le plastiche, per esempio, del ventilatore del radiatore. Devono essere perfettamente intatte. Se sono troppo nuove, indaga. Nono, osserva le fascette dei tubi del radiatore. Devono essere originali. Se ne trovi qualcuna di diverso disegno o tipo, indaga. Decimo, apri il cofano posteriore e osserva i longeroni, Alza la mochetta, accedi al vano della ruota di scorta per vedere eventuali deformazioni giusto? del vano ruota. Uh, undicesimo se stai visionando una cabriolet prova il uh, funzionamento della capote perché spesso uh, è la prima a risentire degli incidenti dodicesimo osserva il sottoporta potrebbe uh, essere deformato da marciapiede nelle manovre quello è un danno al telaio che se non riparato è giusto o peggio riparato con lo stucco compromette la rigidità del telaio Tredicesimo. Dentro l'abitacolo individua i pretensionatori delle cinture, accertati della loro integrità e soprattutto della loro presenza. Quattordicesimo. Osserva bene il cruscotto. Quasi sempre, come si dice, è impossibile notare se è stato smontato, perché dovresti andare a vedere che i bulloni siano integri, ma ti devi mettere sotto è un problema. Ma se vedi per esempio i tappi rimossi col cacciavite, indaga di più. Eh. Quindicesimo. Osserva i rivestimenti laterali dei contorni porta è giusto che devono essere perfettamente integri. Anche solo una ditata potrebbe essere un indizio di qualcosa di più serio, quindi controllali bene. Questi potrei continuare, ma sono alcuni indizi perché nella carrozzeria ce ne sarebbero veramente tanti. Possiamo, possiamo dice, approfondire questo concetto attraverso i commenti al video. Io rispondo a tutti, anche a chi dovrei rispondere le vostre domande credetemi arricchiscono le lacune di questi contenuti ultimo argomento come fare a farsi risarcire quando compri una vettura usata riuscire a dimostrare che il danno era nascosto e presente prima eh, come si c'è l'acquisto è veramente difficile la prima cosa da fare è dividere due cose ok se eh, non ti hanno ancora consegnato l'auto usata, quindi non l'hai ancora comprata e se non hai ancora acquistato l'auto, guardati di nuovo questo video. Studiatelo, eh, fai domande se qualcosa non ti è chiaro. Poi quando avrai tutto chiaro, parti, guarda la tua macchina e esplora il tuo castello. Metti e fai mettere per iscritto sul contratto che la vettura che stai comprando non ha mai subito incidenti, ok? Terzo, eh, fatti come si dice, una buona assicurazione casco e pretendi che se mai succedesse qualcosa ti venga pagata dice, per il valore commerciale la vettura è soprattutto eh, quando è interessato ad andare al telaio se invece hai già acquistato l'auto ti sei accorto che la vettura è una truffa e vuoi farti rimborsare eh, allora primo vedi quale delle tre categorie appartiene al venditore io ho pubblicato proprio un video che ne parla eh, se sei davanti a quello giusto, passa al secondo punto oppure credimi, lascia perdere che è meglio. Se sei davanti il venditore è giusto e il giusto interlocutore, in questo caso, come per le truffe al contachilometri, fatti fare un estratto cronologico storico dal PRA, individua il vecchio proprietario o i vecchi proprietari e chiedi info sui chilometri o sugli incidenti. Se l'obiettivo, come si dice, è quello di farti eh, cambiare l'auto, di farti risarcire. Eh, oltre agli incidenti indaga pure sul contachilometri taroccato, hai un argomento in più per vincere un'eventuale causa, no già che ci sei li fai entrambi. Se, se invece sei caduto nelle mani sbagliate e non hai alcuna speranza di farti cambiare l'auto, allora cerca almeno di limitare i pericoli utilizzando l'auto solo per percorsi dove la rigidità del telaio è un po' meno importante, cioè in zone dove la velocità e di percorrenza è molto bassa riepilogando in questo video come promesso ti ho parlato primo eh, di come è cambiato il mondo assicurativo e perché alcune cose te le tengono volutamente segrete secondo le due categorie di danni alla carrozzeria che qualcuno volutamente confonde, no? terzo quale categoria di auto danneggiate nella carrozzeria devi evitare come la peste bubonica per salvare la tua pelle e la pelle dei tuoi figli. Okay? Quarto, perché alcuni stati esportano eh, auto incidentate, purtroppo anche in Italia, a prezzi incredibili. Quinto, come distinguere ed evitare le auto che a seguito di un incidente sono diventate vere e proprie trappole mortali. Sesto, come farti risarcire se hai comprato un'auto con un difetto di carrozzeria occulto. Nel prossimo video ti parlerò del motore della tua auto, il cuore della tua auto e delle truffe che si nascondono quando compri un'auto sata. Nello specifico ti svelerò come nascondono determinati difetti e come fare ad evidenziarli per evitare di cadere nella trappola di questi truffatori. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui e credo che non deve essere stato facile ascoltare un video così lungo, quasi 30 minuti. Adesso aspetta i tuoi commenti per approfondire l'argomento e non ti dimenticare di condividere questo video se, è, se ti è piaciuto. Alla prossima!